Vabbè, raga, facciamo la casa, dai, basta <ride> Ecco, questo sono io, Red e Creeper Che cerchiamo di fare una vanilla Red è totalmente legit, giuro Stop the cow. <ride> Comunque, questa vanilla non è una serie non vuole essere niente È un video autoconclusivo Soltanto per farvi vedere quanto siamo stupidi E poi... Vabbè, eh, mi dilungo troppo. Se no, i sottotitoli sotto questo video saranno troppo lunghi e non riuscirò più a editare. Quindi, via il video. Raga, però dovete startare e non muovere niente. Se no, siete stupidi. <ride> dio santo, oh creeper. Porco Aspetta, aspetta Red <ride> non, non, non parlare Che succede? Perché è che per piangere? Non lo so, non lo so. Raga ma quella è una conchiglia. Eh Stai, questa è per fare pari Io sono l'unico vecchio che faceva che Beh, Ma perché in io... tre stiamo stuprando un albero? Wow No <ride> Hai lasciato il coso a fuoco allora. Questa è ghia... Cioè, c'è due cuori, c'è due cuori, c'ho due cuori, c'ho vi sto spiando dall'alto no. Inquadratura su red, scappa, ok io ho, io ho tipo un cuore, se tipo muoio per sbaglio tipo... Bro, ma, mangia... <ride> oh, oh, oh, oh... Ah! Di. Vado a tempo con la pioggia Raga, guardate qua sotto cosa c'è Una barca? Wow. Le back rooms Ah comunque Creeper mi ha detto di non andare troppo avanti No infatti ci rimaniamo qua rientro Eh c'è cioè, ragazzi sono ritornato Oh fra sono un full diamond Aspetta aspetta aspetta Tu stai ancora registrando giusto? Mettiti là mettiti là sul letto No no no fra no no no no, no, no. Oh, oh. Guarda attentamente Tu che sei bravo nell'editing Mettiti là mettiti là Mettiti là Adesso tu nell'editing di questo video Metti tipo le nuvole Con la voce di Dio Con la luce che filtra Basta che mi acceca il sole e lo zoom troppo.